Buongiorno, mi chiamo Davide Nahum e sono uno psicologo del Centro di Enete. In questo video spiegherò 4 punti da tenere a mente quando si ha un figlio che manifesta un certo grado di ansia. Essere genitore di un bambino ansioso può essere molto faticoso perché ci si trova in bilico tra due pericoli. Da una parte sottostimare il problema emotivo del bambino. Dall'altra, spiegare con l'ansia qualsiasi comportamento. Dare all'ansia ha troppa importanza. La gestione della quotidianità può diventare difficile, perché nei momenti di crisi, quando si è di fretta prima di uscire di casa, la mattina o via dicendo, una reazione di rifiuto del bambino può scatenare grossi problemi alla famiglia. L'ansia, proprio per il fatto di essere un'emozione, spinge le persone ad agire, a fare qualcosa. Per diminuire l'ansia di un bambino, la strategia è doppia. Da una parte, bisogna lavorare sui pensieri che provocano la preoccupazione, come la catastrofizzazione o la terribilizzazione, l'idea che lui è troppo debole per affrontare qualcosa. Dall'altra, bisogna spingere piccolo a eliminare quei comportamenti che tendono a mantenere l'ansia. In questo video illustreremo alcune delle strategie utili per eliminare un comportamento ansioso. La prima strategia è evitare di dare eccessive rassicurazioni. Il vostro bambino ha bisogno di imparare a essere autosufficiente nell'affrontare le sue paure. Il problema con le troppe rassicurazioni è che il bambino considera una situazione temuta come tranquilla perché voi… Dite che è tranquilla, non perché crede veramente che la situazione sia sicura. Il bambino non crede a se stesso, non è autosufficiente nel calmarsi. Inoltre, dare troppe rassicurazioni fa passare il concetto che effettivamente c'è un pericolo, altrimenti, perché ci dovrebbe essere il bisogno di rassicurare? È giusto che i genitori utilizzino le rassicurazioni per rinforzare le convinzioni che aiutano un figlio ad affrontare l'ansia sottolineando ad esempio il fatto che egli ha le risorse, il coraggio le abilità pertinenti dicendo, che gli consentono di affrontare in modo efficace la situazione tenuta, fondamentalmente passare il messaggio che ce la può fare. È utile discutere con il bambino le occasioni in cui generalmente cerca molte rassicurazioni e pianificare in anticipo il modo in cui gestire queste occasioni. Ad esempio, si potrebbe decidere che la prossima volta che cerca rassicurazioni, ci si siede con lui a fare un foglio delle altre possibilità che ci sono, invece della cosa tenuta. Il bambino può scrivere tutte le cose rassicuranti che voi, che voi e lui trovate. Voi e il vostro bambino potete anche mettervi d'accordo che se ritornerà per un altro round di rassicurazione voi non le, ripete, non le ripeterete ma lo indirizzerete, gentilmente ma con fermezza, a leggere il suo foglio. Il secondo punto da tenere in mente è la coerenza. È importante cercare di premiare e punire il bambino in modo coerente. Ha bisogno di sapere che certi comportamenti portano a conseguenze desiderabili e altri portano a conseguenze indesiderate, non in ottica punitiva, ma con spirito educativo. In questo modo potete aiutare il vostro figlio a comportarsi in maniera meno ansiosa. È importante che entrambi i genitori siano coerenti nel loro approccio. Quindi, voi e il vostro partner dovete decidere una strategia comune. Il terzo punto da tenere a mente è che anche noi genitori abbiamo le nostre emozioni. A volte, i bambini ansiosi possono essere molto frustranti e creare molte preoccupazioni, tuttavia si diventa molto meno efficaci come supporto per i nostri figli quando si è molto emotivi, ad esempio arrabbiati e ansiosi, perché in quei momenti è difficile essere coerenti. Pianificate in anticipo i modi in cui voi potete prendere un time out dalle interazioni con vostro figlio. Quando vi prendete del tempo, dite al vostro bambino cosa state facendo e fateli sapere che tornerete da lui un po' più tardi. Il quarto punto da tenere a mente è che, normalmente, le azioni hanno delle conseguenze naturali e che è importante che il bambino viva queste conseguenze. Il famoso ginocchio sbucciato è una benedizione perché il bambino impara che non può andare con la bicicletta sulla ghiaglia. A volte, le cose che i bambini ansiosi fanno per esprimere le proprie ansie hanno una conseguenza naturale. Ad esempio, un bambino che decide di non andare a una festa dovrebbe prendersi la responsabilità di telefonare e dire che non può partecipare. Se vi è una conseguenza naturale di un comportamento indesiderato ansioso, consentite al bambino di sperimentare tale conseguenza e non proteggetelo da esso. In questo modo, imparerà ad affrontare la sua ansia. Abbiamo visto i quattro punti da tenere a mente per la gestione dei comportamenti ansiosi di un bambino. Buona giornata! Se volete maggiori informazioni potete andare sul nostro sito www.ieled.it dove troverete altre informazioni sull'ansia e sulle strategie. Buona giornata!